È un onore per me, prima ancora è un piacere essere qui quest'oggi con voi, con le donne e con gli uomini della protezione civile, donne e uomini che mettono a disposizione il loro tempo, le loro energie fisiche e mentali per assedirsi le prossime.